Il cibo a Londra è pessimo, fa cagare, è altrettanto vero che l'approccio al mangiare è completamente diverso dalla cultura mediterranea, quindi non meravigliatevi di vedere delle persone chiedere a prima mattina un panino col bacon piuttosto che un cornetto e un cappuccino. Non vi dovete meravigliare assolutamente. Siccome è un clima freddo è normale che ci siano una serie di alimenti molto più grassi rispetto a quello che è previsto in una dieta mediterranea. Una cosa che a me sinceramente fa davvero vomitare è il porridge, cosa che invece è davvero tipica in Inghilterra e guai se dite inglese che il porridge fa schifo. A me fa vomitare. In pratica è il riso da mischiato al latte, una bottiglia ah, ok però dobbiamo essere sinceri tutti quanti a Londra il mangiare fa cagare si è fatto anche prima. poi ovviamente se vi spostate nei vari ristoranti della capitale troverete ovviamente mangiare di tutti i tipi da partire dall'italiano, cinese, giapponese, vietnamita, indiano eccetera eccetera eccetera ma se dobbiamo basarci effettivamente solo ed esclusivamente sul Fish and Chips o il Sunday Roast vi assicuro che rimarrete davvero molto delusi. Il punto è capire, per voi il mangiare male è un fattore limitante? Considerando il fatto che andate in un altro paese per cambiare la vostra vita? Poi dopo tutto potete sempre cucinarvi a casa se non volete spendere un sacco di soldi. Nei ristoranti, mm? ottima resa. Massimo risultato e poca spesa.